Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un video dove vi voglio portare un paio di news ragazzi una riguardante playstation 4 che diciamo potrebbe interessarci molto e una che riguarda rockstar game allora in primis vi parlo di rockstar game ragazzi che cosa ha fatto rockstar game? nulla ragazzi, Rockstar Game questa volta non ha fatto nulla o meglio non c'entra nulla molti utenti eh, stanno segnalando in pratica che gli arrivano dei messaggi strani prevalentemente su PS3 questo accade e su PC adesso non so se su Xbox eh, o altre piattaforme mh, sono arrivati questi messaggi però qualcuno dice che anche su PS4 sono arrivati questi messaggi eh, vabbè io la do per buona però comunque sia andiamo ad analizzare il tutto ragazzi allora qui ci troviamo su PS3 ragazzi e in pratica eh, questi messaggi che arrivano ragazzi sono completamente fake e adesso vi vado a spiegare il perché allora innanzitutto andiamo a vedere la tipologia dei messaggi che eh, solitamente arrivano sono questo GTA 6 coming 2019 GTA 6 pre-order eh, now e questi messaggi ragazzi sono completamente fake come questo che appare nel menu e, e ci dice anche la stessa cosa quando magari uccidiamo qualcuno andiamo nel menu e ci compare questa cosa allora premetto che questo spazio di clip video non è mia una notizia che comunque è di un modder abbastanza affidabile e, e quindi passiamo al, alla fregatura in se stessa allora. in primis ragazzi questo mod menu che avete appena visto come vedete qui è in grado di poter dare delle notifiche allora queste notifiche sono tipo sono stati ingressati dei soldi che vuol dire sono stati messi dei soldi oppure che sono stati tolti dei soldi e queste notifiche sono notifiche che arrivano ai giocatori come state vedendo allora queste notifiche ragazzi sono totalmente false la notifica di cui stiamo parlando non è stata trovata in questo mod menu e nemmeno in altri quindi si sospetta che comunque sia eh, eh, questa cosa sia fatta con un, do, un tool scusate eh, vabbè un tool tramite pc collegato in ftp insomma e cazzi e mazzi vabbè qui adesso non vi sto a spiegare il tutto come, come funziona e come non funziona comunque sia questa notizia è un fake anche perché se andiamo a vedere nel sito roxar non parla assolutamente di un pre-order non parla assolutamente di un cazzo allora ragazzi torniamo a noi torniamo a noi playstation playstation 4 eh, come sapevate tutti eh, diciamo aveva rifiutato in parte la condivisione dei server però eh, sembra che ci stia ripensando sembra che ci stia ripensando per quanto riguarda questa cosa anche perché eh, prossimamente nella settimana prossima quasi sicuramente avremo delle notizie certe per quanto riguarda questo anche perché eh, diciamo Sony sta valutando molto questa cosa della condivisione dei server soprattutto per il prossimo periodo natalizio anche perché ehm, se proprio stiamo a vedere insomma PlayStation 4 è quasi alla fine del suo corso ragazzi e anche se tanti non vogliono ammetterlo diciamo, e anche la Sony stessa non dà dichiarazioni certe di questa cosa però sappiamo tutti che le console vanno di 5 anni in 5 anni e quindi sappiamo tutti che playstation 4 presto giungerà alla fine e quindi sony ha deciso di implementare questa cosa sta valutando di implementare questo discorso di di condividere i server comunque anche perché è l'unica piattaforma che diciamo sta dando dei problemi per quanto riguarda la condivisione dei server e quindi eh, si suppone che stia valutando di farlo anche perché eh, sta cercando di tirare un po' più a sé il mercato delle vendite delle playstation anche se comunque hanno avuto un grande riscontro però eh, si sa che una diciamo eh, grande società come la sony eh, richieda più introiti possibili quindi aspettiamoci prossimamente ragazzi eh, questo implemento della condivisione dei server e addirittura anche il cambio id che si dice che prossimamente potrà avvenire detto questo ragazzi non credo di avere null'altro da aggiungere un saluto a tutti al prossimo video